GF Vip, Luca Onestini come Marco Predolin, la frase che non piace. Luca Onestini come Marco Predolin, la frase incriminata al GF Vip. Il grande fratello Vip è il programma del momento. Chi si limita a seguire la diretta del lunedì sera, chi, invece, non potendo fare a meno dei concorrenti VIP all'interno della casa, decide di seguire la diretta su Mediaset Extra. Ed è proprio in queste occasioni che si riescono a captare scampoli di informazioni preziose qua e là, un aneddoto su un viaggio di Cristiano Malgioglio e Carmen Di Pietro a Madrid, una disavventura con un anello prezioso vissuta in prima persona da Simone Izzo, continuando così in un loop quasi eterno. Ma la pericolosità della diretta su un canale televisivo è che alcune frasi potrebbero non piacere al pubblico, finendo per essere rilette e mal viste in generale. Il caso di Marco Predolin che nei giorni scorsi si è lasciato andare a unuscita definita da molti omofobica. Sarà stato un episodio sgradevole, ma isolato. Pare proprio di no visto che sta correndo sui social una frase di Luca Onestini che proprio non è andata giù a molti. Il grande fratello, lunedì, lo bacchetterà oppure lascerà correre?. Grande fratello VIP, Marco Predolin, Luca Onestini omofobo. L'accusa. Ciò che è stato captato dalle orecchie attente di chi si diverte con la diretta del GF VIP su Mediaset Extra è stato questo, Luca Onestini avrebbe detto che più omosessuali ci sono e più donne rimangono per gli eterosessuali come lui. Neanche a dirlo sui social è scoppiato il proverbiale putiferio che ha visto al suo interno anche Marco Predolin con la sua frase omofoba al GF VIP. Il conduttore è stato proprio al centro delle critiche del web che ne richiede a gran voce la squalifica. Basti pensare a come ha reagito il grande fratello l'anno scorso quando Clemente Russo ha più volte chiamato Bosco Cobos con termini poco eleganti, per usare un eufemismo, per non parlare delle sue dichiarazioni misogine e pericolose per il quale non è ancora stato perdonato da molti membri del magico mondo dello spettacolo. Luca Onestini, che in molti vedono annoiato dall'esperienza targata al Vip, è supportato dai suoi numerosi fan oltre che dalla sua fidanzata Soleil Sorge la quale è stata più volte ospite di Barbara D'Urso a pomeriggio 5. Domani, durante la diretta con Ilari Blasi, Marco Predolini e Luca Onestini verranno presi in esame oppure si preferirà mettere sotto al tappeto tutto quanto?